Ciao a tutti ragazzi, io sono Dynatics e Marco007 Siamo tornati su Pokémon Let's Go Eevee Allora in questa parte faremo roba dove eravamo fermati avevamo, a avevamo salvato Bill dalla sua forma da Nidorin. Nidorin, da Nidorin maschio Nidorino Nidorin Nidorino che non esiste Dov'è l'allenatrice no. di supporto? Clicca qualche tasto Ecco ora si è acceso il That's right Okay. Andiamo da Mistlio. Uh. Uh. Che bello palestra. Ehi aspirante. Ehi aspirante campione. Mistila, capo palestra del Celestopoli è una vera, è un allenatrice davvero brava. accenterà la tua sfida solo se un Pokémon di al 15 o superiore. Corbezzoli. Perfetto. Perfetto. almeno vedo che è un Pokémon. Aspetta. Oh, e salta di piano. Se non leggi non leggono lui. Che aspetta allora, forza vai, metticela tutta. Sì, Se okay. non mi dai il tempo, io ce l'ho lasciato tappato. Vai. Non posso salire, no? Allora, Arrivano facciamoci uno. la squadra almeno. Questo, so va, posso... bene la mostra, Questo perché... va bene perché ce l'ha mossa. Questo va bene perché ce l'ha mossa. È tipo erba, questa è la palestra d'acqua. Sì. E eh, eh. eh. Giududud non va bene no. neanche Squirtle e eh, Lidolino non credo proprio Giududud no no no no no stupido si sposta no rimetti ah. la Pokémon intanto no fa niente. Okay. niente tanto ma che, che lo togliamo Pox Pokémon allora uno buono eh. Hai solo. Abbiamo solo Ecans. cosa.. Non abbiamo niente. Metà, tanto non, non. ci arriveremo mai tanto agli ultimi colleghi. Ecco popolo. sì sì appunto. Lasciamo Giude de... e. Se no ora a posto, io non lo voglio questo no. qua, Ecco, vedi, è arrivato. Un vedi, tu c'hai Squirtal che è più bello. No, brutto. sono come un'onda che ti travolgerà. Preparati alla potenza stranipente del mio popolo. Okay. Ah, appunto, ne solo uno, che è scarso i, i, scarsa, i, i, i, i, Sì, ho detto scarsa. No, hai detto scarsa. A parte la, la sfida di Silvia, bellezza. Ma nel campo Goldin. <ride> che schifo. Che scarsa, bella. mio Dio. Goldin l'abbiamo già incontrato, però questa è una palestra, quindi non la... Non è si sa bene. Ma lo shot, Lo già. so, però vabbè, per, per evitare qualche cosa, uso frusto. In questa palestra farò scendere un sacco di fuoco. Sì. Sì, grazie. Buonanotte. Addio. Io so. Cosa facciamo? No, me. Pure questo. Torno indietro. Torno indietro bisogna affrontare tutti. <ride> Approfittiamo prima questo. Poi sono identiche. Sono Hai visto tutto fuoco che ha appena fatto a Mettilo roba la medaglia d'oro, no? no? No. Ci sono persone molto più brave <ride> E hanno solo ok? Quindi zitto. Sì, Margi. Ma quelli di bronzo invece hanno parlato Margi, che non è? Che è la sorella di. <ride> Ma il campo sì! Di, di blu! <ride> che poi il bello che eravamo sulla piattaforma ora e tutta la palestra coperta così eh si sì, lo so ah elettro zapp zappi ma è ghiaccio questo yeah, si sì, è ghiaccio si lo sì, è ghiaccio ok fa <ride> Vabbè. Tu sì. vediamo se l'elettro è proprio... ah, io che ti ho detto tu mi ascolti eh io l'ho fatto comunque tanto non, non, non abbiamo ancora nessuna, nessuna cosa contro ghiaccio ma non credo che è il ghiaccio a questo punto le della serenità i tuoi pokemon. Hii Grazie. Ok, ora torno indietro. Buongiorno, oh no, io vado via. Hi okay. Ora te la vedrai con me. Ok. Ammira il fascino cristallino della mia lotta. Che significa? Qual è il senso? Spiegate. Il fascino cristallino della mia lotta. No! Vai! no, okay. violet perché è un gioco italiano e noi siamo italiani okay. scelgo non è un gioco italiano, è un gioco giapponese no, la lingua italiana allora. quindi è un gioco italiano Hai elettron zap e abbiamo finito comunque solo tangela in questo gioco, credo uh, è, è l'unico pokemon acqua pure oh no, è più veloce del tuo Eevee e anche di me No ma comunque anche se tu sei più veloce comunque... co combatto e combatto sempre prima io Ehi Paris Sprout si sta per evolvere No neanche per sogno non ti evolverai mai uh, Shut up you little Tu piccolo. <ride> <ride> ok sono rimaste lì non... galleggiano in qualche modo nemmeno si stanno muovendo Salve io ah. stavo lì Ehi tu Ciao. Quella è la sua strategia Usare Pokémon. prototipo. Io col mio pokémon di tipo A quando sono una strategia molto semplice. Ok. Attacco, attacco di nuovo. Att attacco. Che <ride> <Così. ride> fa? Allora mi fina. Capovolesta, tu più ma del modo in cui fare contro i te. E pronto, cominciamo E finiamo già. Sa fu. Mi sa che un, un Caterpie è super efficace contro Misty Uh, se avete capito il riferimento psicopatica like. se avete capito il riferimento mettete like e scrivete sui commenti cos'è sui commenti che... nei commenti che cos'è no. a che no no no no perché no. no no Non è di tipo acqua, sai da. no sì, che è di tipo acqua, te l'ha detto Momisti! Vabbè, qualsiasi cosa sia. Ecco appunto, è morta <ride> qualsiasi cosa sia è morta mal di testa ora c'hai il suo fortissimo Starmi oh no, no non avessi, ora ho, ho, ho spiegato il pokemon uh, evoluzione di Star -me. come si chiama lui Star Star Starmi Starli è un altro pokemon go che si chiama Starim Starim Starim Ai che dolore Maruken! Uh non è morto! Wow! Vabbè tu c'hai il tuo aspetto! Eh no, non ho usato! L'ho paralizzato! Yeah! Okay. Mai ma ti in testa! Perché? Vabbè è morto, eh! <ride> <Almeno>. <coughs> e potrei essere almeno frustrata! Oddio, ma no. Frustrata! Mi sa un calore su Ciso, insomma! Uh, Ekans, wow, hai fatto molto! Mm, beh, sì. per la nube, pensavo fosse un po' come dicevo, che cosa vediamo? Dipende se è nube fa danno, perché se è una mossa tipo yeah. aumenta l'attacco... Uh, no. Ok. È inutile. Ah, è vero, Broccola prende. Calzone, hai imparato nube. Geodudo sale a livello 18. Ma quando è che si evolve, Joe? Ah, wow, sei troppo fatta. Mi hai trovato 3.000 euro. 3.000 euro. 3.000 euro. E va eh, bene! vera la medaglia cascata che ti dimostrerà che mi hai sconfitto Ok! Non chiedermi okay. perché ho dato questa voce, ok? Ok! Ma il contenuto lo senti, diceva la medaglia cascata, l'ha vista! Con la medaglia cascata tutti i Pokémon ma fino Zeta, finali della Zeta, finali della lo finali della scambi finali le sue indicazioni e Zeta, sentieri ti della Zeta, finali della mt preferita. Okay. ok probabilmente è una cosa okay. che non ha usato ok ok ok ok yeah, in, in, in sì, il ok si vabbè ah, ok. che non abbiamo ah no abbiamo squirtle Squirt! Squirt! Squirt! io poi stati un po' zitto io oh, e... ecco bravo oh, oh, oh. <ride> ciao ciao io <You> fu <ride> mi sa che non dovrei fare così con ibi che mi sa che poi è svantaggioso nelle battaglie. <ride> che, che cosa ho fatto? E <ride> qua! Grazie. Ah, perché mi sa che eri in movimento! Non ah, sai mi sa che, che mi, è? Esce, eh, mi sei sceso nella spalla perché. sulla spalla perché ora non siamo più amici. No, boh. Non ho capito un cacchio, però vabbè. Perché stavi correndo, e hai messo in, messo in pausa mentre correvi, mi sa. Vediamo. abo ah, ora sto sul mio braccio senti non lo so come funziona ma è sempre stato sul mio braccio boh. siii sì. sì. ok ora andiamo sì. da qualche parte non, non ci ostacolare no, non, non osare ok ora che abbiamo abbiamo sconfitto centro, centro pokemon centro pokemon. Perché? go to the pokemon center right No! Just do it! Make your frames come true! Sì, sì, vabbè. <ride> Ho sbagliato Ma che il Perché apri Ho sbagliato il pulsante. Beh, benvenuto. Dare... Sì, vabbè, dice sempre la stessa cosa, non vale la pena leggiare ogni volta. Sì, che poi per sbaglio premo un aggiunto certo punto. Sì, sì. Ho catturato Squirton, un Pokémon rarissimo, eh, che con, eh, con una pokeball così, per, per sì, farlo ma non scappare. Vai, non se ne frega Non più. Sì, va. Sì, vabbè, ma per completare il no, Poké. Sì. Non lo completiamo tanto. No, non lo completiamo, però in tutti i Pokémon che potra... possiamo prendere li prendiamo. Smettitela sì, di ostacolarmi. Tu che... Non penso che se tu nel mondo ti metti a correre le persone stanno ferme. E colpa lui, ehi ecco ferma hey, fermati, me la mia poca pal. Ah, ci mancava solo questa adesso, non posso nemmeno camminare perché sono stupido. Devo farla la a questa casa, non lo dovrei imparare. Eh, okay. aspetta! Mm. Mi sa so che era qualcuno del team rock. non so perché questo presente. Squirtle era qualcuno del team rock! no, la tizia! Ma sei un poliziotto! Vi oh no! La polizia sarà andata e ora ci sono degli intrusi in casa! Come si gira? Mio dio! Certo! Queste sono orme di ditto! Di, no. di ditto, mamma! Di, di, di. Squirtle! No! Come che si chiama? Oh, tyranitar! No! Si! Sì. No, Tyranitar è di seconda generazione! Che cacchio c'entra Tyranitar! Bravo! Non lo so, tu me l'hai richiesta! di... To! Eh! Cioè. Diglet. Sto dito. Digle ah, cioè ecco, digle, vedi? Ti Salve. Ti Salve. Hai visto? Sono partito così col fino. Ehi tu, valtele subito, questo giallino è proprietà privata. Che cosa? Vuoi sapere chi sono io? Sono il semplici passante! non sono fatto un ipolosco, che c'è? non mi credi? oppure non li fa una bella, non vedi? comunque prima sei partito come un razzo mm, ho fatto la battuta uh, Raticate non l'abbiamo mai visto ah, quindi è un Raticate Era un raticate. ah, è vero, ho cioè detto, è scaso. il Pokémon del tizio che è stato rapinato è pure scasso ah. che il cuore assoluto ti puoi che mette sempre colpi inflitti in due cioè perchè uh. Uh. Uh. ci siamo? ci siamo? sei sì. zitto, squirto, no pure lui si evolve mo oh. Vabbè, blocchiamo la sua No, okay. <ride> Mi orrendo! <ride> ecco evoluzione. qui, la prima evoluzione on camera. Sparasemi si sta evolvendo. ora diventa una doppia Sparasemi? No, possiamo... uh, ripeter. Ripeter, so come uh, si chiama? Repeater. Repeater, appunto. In italiano. Congratulazioni, Sparasemi si è volto in whipping bell! <ride> Che bello Re-Peter, eh? Re-Peter. Eh. Peter! Comunque ora cambiamo il soprannome. Un attimo. Oh Scoot! Oh, Squirtle si sta evolvendo! La Squirtle ora diventa ciccione. No, tu. Eh, ah, appena diventa tipo supersonico, che ha le ali alla faccia. <ride> alla faccia. Wow! La testa, lo sai che prima doveva avere le, le, le ali? del suo colore testi. Guarda i testi. Guarda i testi. Guarda i testi. Ok. La sua prossima evoluzione sarà Guarda Al 32, il al 32 livello. Ah, bueno, non è Guarda un bravo vince. Che devo darti tutti i testi. Guarda i testi. Guarda i testi. Guarda i testi. Guarda i testi. Guarda i il Guarda i testi. Guarda i testi. Guarda i testi. Guarda i testi. Guarda i se Guarda i testi. Guarda i Ok, ora che è, sì, si, ora cambia il soprannome di. di, di asfalto. Allora, scusate dovevo fare un sì. Allora, fossa. Che fa fossa? Eh, fa danno. Mettere al duro. Sì, allora. E dà anche Dudo. a me, che la metto al posto di botti in testa. Ok. Si può dare ai Pokémon qualsiasi. Riduttore. un Ridutore. scudo qui. Cosa hai detto non la puoi imparare? Vedi, prova. No, non la puoi imparare. Oh, ok. Oh, oh, oh. Tu sì, che wow. Boh. Ivy è segretamente un tipo taro. Oh, no? Ivy è segretamente un tipo tutto. No, non togliere niente. No. Una mossa di tipo normale la sempre. Anche perché è come Teopi. Ci cioè, hai visto quanto danno fa. Uh, Ivy mi sa che un giorno lo lasceremo. Non penso perchè Geodude è troppo forte con... con... Uh, ok comunque adesso vai alla borsa un attimo, sentiamo box box. cosa ci dicono gli altri che li abbiamo... niente comunque questo sono orbe mirati che ti... Mm. si sì. direbbero guarda che bello guarda è prima che non lo volevi vabbè comunque non facciamo niente ma pensavo che ci fosse una cazzi della gente Sì, gli ora vai al box Pokémon. Mm cambia il soprannome di sparasepi perché ormai non è più una sparasepi e diventa una mastica zordi anche se la chiameremo chomper ok cambia um, soprannome nome. giù chiamala chomper va bene oppure eh. campanella no grazie tiro di campana <ride> no Non sempre il tema di piante siamo eh si sì, ma si chiama Wimping Bell proprio per quello eh, ma va perché una campana eh si vede lo so ok stranamente l'unico modo per andare da cioè Stoppoli è passare da una casa dalla casa di un tizio che è stato rapinato ed è distrutta quindi è un eh, buco appunto. nel muro prima ha un buco nel muro e quello è l'unico modo per passare da qui perché non, più non più. si possono scavalcare i cespugli no, <coughs> ma anche la gente rimane bloccata, da eh, qua non c'è oh, no, spuglietto rimane bloccata c'è le di questa povera gente Se, eh, quello, quel, quel tizio del Team Rocket ha liberato tutti. il Team Rocket? si sì. wow. guarda, guarda quel Voltorb come era Lord. è un Voltorb? no, è un che... L eh, non lo sapevo mi frega sempre uh, mi sa che questo ci sta. probabilmente no non ci serviranno, lo useremo però eh, probabilmente non l'abbiamo 2 quando c'erano due. due! sì ma era il momento giusto no! Lo, ho fatto un eccellente me lo becco in tre, <ride> tre. ha mi dispiace non funziona così 3 2 1 uiii fin bello che schifo Ah comunque è una doppia che i legge di vita abbiamo preso sicuro visto perché? perché l'amicizia vince capito? quindi se ne sono ti sta per, per sparare a, alla costola a lui tutti la e due! sparaci di morire il e per poi poi il, ladro, poi. Allora, il ladro divide il proiettile in due e non funziona più allora e pistola si vola via e per il ladro vola via. Oppure eh. ci fa mettere uno.. ecco, ecco qui. PAF! PAFTUPA! Oh. Uno, due, tre, go! Ma perché la tua Pokéball parte dal mio punto? Perché farò col Joy-Con oppure okay. la TV? Comunque se non lo prendevamo con un eccellente doppio, <ride> vuol dire che <ride> il il... Gioco potevamo anche camera. distruggere la telecamera, il televisore e la switch. Tutte tre insieme Ah, Con gioco. le catture prendiamo un casino di Cioè uh, di PE punti Esperienza. PE. No. P è physical education in inglese. Ecco. <ride> Comunque c'è un altro Pokémon. C'è altri due. È. Ormai sono sceso, mi Vabbè, pure qua sta. Uh, solo che abbiamo. Guarda. Abbiamo meno probabilità di averlo. Ciao ciao. fatto il Warfort mi segue. Dai. Taglio. Ok, eccoci. Abbiamo preso questo. Tremendo. Ok. Giù. Qui c'è roba grossa. C'è un Pokémon grande. Esparido. E invece no. E Sparido l'ho visto. visto. Sì, lo so, ho visto pure io. No, tu non l'hai visto. Eccolo. Eh, ma che ah, schifo! un PG grande, wow, grazie. PG grande si chiama. si chiama Potto. <coughs> Vabbè, andiamo qui, allora No, casa. PG grande. PG grande. È un PG. Oh, la pensione Pokémon. Sono la proprietaria della pensione Pokémon. Aiutare i ragazzi a rendere più forti i loro Pokémon. Che cosa posso fare per te? Soldi. No, no, no, no. Non lo fare. Ci servono. Non è vero. Marco. Marco. Ok, comunque guarda mi, fanno Ehi, so, so, so. mi fanno cose brutte nella pensione. vedi quel dito. Ecco, andiamoci. Prima che, che spieghiamo. Non è, non è quel tipo di pensioni Pokémon, quelle sono dalla gen seconda generazione in No! Già oh, Cosa? Già cioè, vuole... Vuole, vuole gi giocare, no. si è divertito. Sì! <ride> sono davvero felice. Sì, Abbiamo ah, fatto, fatto una mossa. Tre bacca Ah, le bacche non sono... Facciamo, facciamo un altro giro lì e eh, eh, cerchiamo un bullo. Fattacco. No, no, non ci serve we don't need to build a wall e <ride> eh, continuano mi... a spawnare sul canale kill all mexicans that's the, the better no. way eccolo qui Vulpizzo Vulpizzo vedi sta Vulpizzo. fuggendo <ride> uno scusato so sono io sì. bravo lo stupido wow è sbucata fuori dal nulla uno due <ride> Wow, siamo fuori! Vai! Vita. Perché non va? wow Il bello è che l'ho lanciato solo io! <ride> Vabbè, non bene! Bene, bene doppio! Dovrebbe essere una cattura! Bene! Doppio! Iiii! Yeah. Ok, uh, no. Autodistruzione no! No! Perché dovremmo imparare autodistruzione? È la mossa più utile del mondo. Beh, no, è sì. utile, fa un casino di danno, però la puoi usare solo 5 volte e poi ti. e poi. ti. ti, ti autodistrugge, quindi. No, è... non è vero, ti, ti uccide subito. Eh, ti autodistrugge. Ma è il la tentativo, quello, quello, non hai 5 mosse si sì, lo puoi fare solo 5 volte e poi devi andare devi per forza andare al poke ah nel senso che tipo se usi i revitalizzanti lo puoi sì. restaurare il pokemon con eh. usar quali te ne però naturalmente se un tuo pokemon si autodistrugge meglio andare al, al poke center appunto quindi vai scendi giù andiamo avanti no monkey no non lo troveremo mai non ci serve manco per sbaglio <ride> Cosa vuol dire servire per sbaglio? Così per sbaglio mi servono i monchi! Addio monchi, non ci serve. Alleluia! Sono triste. Ok, andiamo da Trace. <coughs> Vuoi dire lo stupido? Vabbè, Trace. Oh, marco 04 A quanto pare non si può passare dall'arco laggiù. Ok, abbiamo visto la poche. Però c'è questa via sotterranea. Ok. È un po' buia, ma porta direttamente alla lanciopoli. Meglio. Eh? Eh, mm -hmm. Non muoverti. <ride> ma no, <ride> mi vuole rapinare, Aiuto! Quale mi ha Mi sembrava di aver visto Lucichia. Guarda cosa avevi tra i tre capelli. Un revitalizzato. come? come? così mi sono svegliato un giorno e ho uh, No, il bello è che, che non ci siamo mai messi a dormire e, e poi le battaglie battagli giorni... nessuno ha usato i revi come è possibile? boh oh, vabbè vai vai vai vai vai vabbè, un Pokémon esausto. eh ne ho qualcun altro io te ne vai ti do tutti i miei averi wow tu hai grazie, vai grazie sempre invece di mettere il tasso di scritto... Ma dovrebbero servire la cosa... No! Perché sciogliamo tutti. Ah, ma quello è un biglietto nave! È lo stesso, clicca nel... Ne ho uno in più. Wow, che storia! È per la volta un È una nave di lusso che viaggia in ogni parte del mondo. Come mi piacerebbe salire al bordo almeno una volta? Ti piacerebbe? No! <ride> no! Non voglio che venga con Ok, me. oh grazie, ti prometto che lo userò. Ma dove l'hai preso? Eh, L'ho rubato un bambino, mi dispiace. Ti ha lavato quel po' che parlato. Eh, io, io... ma realtà non è una persona, io, mi... ok. Ah, ok, era, era, ora capisco. Che, meravigli... che vergogna. Ti prego, non parliamo mai più. Non parliamo più di... No, cazzasana. non parliamo più. Eh, meglio. Meglio, vado, alla... allora, vado avanti. Ciao e addio. Ah no, quella è un'altra cosa. In un prossimo incontro con Trace possiamo rifiutare di andare con lui in un posto. Beh, vogliamo andare in quella caverna? Eh sì, un attimo, abbiamo no. messo la poca. Eh. No. Comunque siamo a 26, quindi facciamo qualcos'altro. Sì, allora. sì, andiamo, andiamo prima alla caverna e poi basta. Andiamo al, al centro. Sono più poi veloce è molto io. Difficile. Uh, grotta buia mi diceva. Un ciccione, aiuto, scappiamo. So, veloce. Allora, attenti a Ivi in, in questo punto della caverna. Wow. Guardate la corda di Ivi o Pikachu. Eh? Eh? Vedete? Non c'è... Non c'è... Non c'è solo questo, ci sono altri Che sono nascosti. Ecco. Ma no. cacchio stai lì? Ecco, lo sono trovato io. Quindi, sono tu facendo, non trovi niente! Mi sto facendo uccello con il corpo. Ma vai, insomma! Sì, un attimo, che non si capisce dove sta Tu devi sempre cliccare, devi cliccare apri, se no non raccogli niente. Oh. No, Geo, tutto. Vattene, dai, vita Ini in, sei inutile! Lalalalal! Putina la, la, la, la, la. natrice di supporto, vedi? Sta qui, sta qui! Mmm! Togliamo sto cacchio eh, di ceadro! Eh, e eh, eh vai! <ride> Lui è felice dei miei fallimenti! Andiamocene da qui! La, la, la, la, la. Me li prendo off camera i gioielli! Quarigioielli Ok, so. qua, qua, ecco Qua lo prendo sicuro Uh, pepita Pepito vuol dire <ride> Beh, comunque abbiamo già ripreso La velocità è Il profumo invito al compleanno Che stai facendo? <ride> Perché? Ah, qua <ride> mi ah, dicevano grotta buia, eh. L'avevi già detto prima di entrare. Sì, però, vedi, effettivamente è buia. Ma ci sono luci dentro. Come fa a essere buio? Cos'è marinai Ok, si, sì, saltiamo tutto. Eh um, vabbè, sto Un attimo, ma shiny! Ok, <ride> okay basta. No, no, no, ba fai? Baccalampone, baccalampone anche va campo La mia la mia razze ma ma i shiny <ride> Io non ho mai avuto uno vai, shiny Vai Mega Bolt Mega Bolt però che scappa così eh. Ok pronto 3 vai! No Perché fare preparati 2 1 Ora Ma come 3 2 vai 1 vai aiuto ora oh, eh, ma dobbiamo prendere questo vulpiz perché è bello non perché ci serve eh. alleluia ma quanti scegli ci sono tutti pochi, tutti pochi ma no no no no no no no no no è che si ci aveva chiesto di prenderli tutti. Ma mica di Okay. Questo va dritto dritto nella la squadra Oh la, la, la. Abbiamo 40.000 euro wow Ci fanno una rapida per finare per sopra Ma era shiny o no? Non penso Info No era shiny, shiny E vedi non lo dicono prima Allora quanto è forte Ma che schifo però Te l'ho detto che non ci serve sono scarsi i Pokémon Selvati. Beh, selvatici. comunque quelli shiny sono. Pokémon <ride> ci sono scarsi. Bellsprunt prima erano un Pokémon selvati. E allora? Hai visto come è forzuto adesso? Prima era un Pokémon selvatico E allora? Quindi il suo gioco fanno sempre schifo. Ah, meraviglioso. Quindi, nella prossima parte di Pokémon andremo avanti. Non so dove perché Marco lo sa. Ah, non c'ho puli, l'ha detto il potremmo andare al show puri. ok ho censurato la parola quindi eh, ci vediamo alla prossima ciao ciao